Non lo vedrai mai andare ad agio. Lo servo e basta, non stanno a sentire. È un professionista nel mentire. Cammina sui tetti e se ne frega di tutti. È maleducato, ma tutto sommato è invidiato ed amato. È gatto-gatto. Ogni cate è un'attacca e c'è un'attacca per tutte, ma sono escluse le brutte. Una sola soltanto è rimasta per lui, un rimpianto. Ma ci vorrebbero ore per spiegare perché quella volta mi andò male. Non c'è manifestazione dove non si infila L'importante è che ci sia Comunque la polizia È gatto gatto Gatto nero Nell'ambiente conosciuto come Numero zero È buono come il pane. Non è severo. È un gatto randagio lui. È un gatto vero lui. Sì, lui. È gatto gatto. È gatto nero. Non è gatto gatto. Genti gatto per contratto. Ogni cosa impunita è per lui Nuova sfida Interviene se ha ragione Non lo sfiora l'emozione Lui non punta mai il dito Non si sente un pallone Ma il suo coraggio è da leone Gatto nero e gatto gatto Senti il gatto per contratto Lui non punta mai il dito è informato sui fatti e sulle brave persone La sua vita è un esempio di passione È circondato da un mistero Ma nei suoi occhi si legge il vero Gatto nero e gatto gatto A volte un po' distratto, lui coltiva una passione, ama stare in compagnia e tu avverti una brezza, è gatto gatto.